I moti rivoluzionari furono insurrezioni organizzate dal ceto borghese proletario nella prima metà del XIX secolo. Possiamo affermare che i moti sono ideologicamente figli della rivoluzione francese. Nonostante la restaurazione, le idee liberali si erano diffuse su tutto il territorio europeo ed oltreoceano. Si trattava di insurrezioni di stampo repubblicano o monarchico. I moti da ricordare sono quelli del 1820-21, 1830-31 e del 1848.